un giorno è la casa del Signore che mille giorni è l'altra parte perché dovunque c'è la presenza di Dio c'è ristoro, c'è pace, c'è trasformazione, c'è benedizione Amen. Amen. e se tu sei qui questa sera non è un caso perché il caso non esiste ma se tu sei qua è perché Dio questa sera vuole parlare alla tua vita vuole parlare al tuo cuore vuole fare qualcosa Sempre Dio ha pensieri buoni per te, non ha pensieri malvagi. Amen. Amen. Amen. E siamo veramente in un tempo di benedizione. Devo dire la verità, mi sento molto onorato di avere figli spirituali così preziosi come il pastore Giovanni, la pastora Naomi. E voi dovete sentirvi orgogliosi di avere dei pastori così nella chiesa. Amen. Perché sono delle persone che Dio userà tantissimo, soprattutto per i confronti della vostra vita e ci dobbiamo sentire delle persone privilegiate perché viviamo in un tempo speciale, in un tempo di cambiamento, stiamo vivendo un tempo di trasformazione e noi siamo parte di un grande cambiamento che investirà la nostra nazione e le nazioni, quindi dobbiamo sentirci privilegiati, questo è l'anno della conquista la conquista abbiamo detto che passava attraverso diverse fasi, la prima cosa di cui parlavamo, almeno a parete non so, a pomigliano, anche qua abbiamo parlato della restituzione delle cose che Dio ci deve far restituire le cose che il diavolo ci ha rubato con gli interessi e la seconda tappa è la moltiplicazione perché Dio vuole che noi moltiplichiamo Dio ha per noi pensieri di moltiplicazione, pensieri di grandezza. Amen. Amen. Però la moltiplicazione non è mai il frutto del caso. Di cosa c'è bisogno per vedere la moltiplicazione? E questa sera vogliamo leggere Ezechiele, capitolo 47, dal verso 1 al verso 12, e parleremo del fiume di Dio. È un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Amen. <ride> come dicevo quel canto meraviglioso che abbiamo cantato scende dal trono di Dio il suo fiume Ezechiele capitolo 47 dal verso 1 al verso 12 dove si parla del fiume che esce dal trono di Dio Ezechiele 47 dal verso 1 al verso 12 Prima di leggere però vogliamo pregare un attimo, eh? Spirito Santo, questa sera io ti voglio onorare, Io ti innalzo Spirito Santo e voglio dichiarare che in ogni cosa noi siamo dipendenti da Te. Tu sei il nostro migliore amico e ogni cosa che faremo, Signore, vogliamo che sia fatta per mezzo di te. Ti preghiamo di aprire i nostri cuori, di guidare le nostre parole.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 e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda a destra ed ecco, le acque sgorgavano dal lato destro l'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò mille cubiti poi mi fece attraversare le acque mi arrivavano alle caviglie misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare le acque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 Visto figlio d'uomo, poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. E dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume, moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Quindi mi disse: Queste acque si dirigono verso la regione Est. Scendono nell'arba e sboccheranno nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente riusciti per estrarre il sale. Lungo il fiume, su entrambe le sponde, cresciuto non verrà mai meno, porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario. Il loro frutto servirà da cibo e le loro foglie da medicina. Amen e quindi dicevamo che siamo nell'anno della conquista siamo in un tempo di moltiplicazione e la moltiplicazione non è mai frutto del caso la moltiplicazione non è neanche la conseguenza di un metodo o di una strategia la Chiesa deve avere una strategia deve avere un metodo di lavoro però la moltiplicazione è conseguenza di una sola cosa del fiume di Dio me, della presenza di Dio e sapete, la Bibbia ci parla di un luogo molto speciale, eh, che era una piscina, che si chiamava la piscina di Betesta. Che cosa succedeva a Betesta? C'era questo luogo, c'era questa piscina, e succedeva un miracolo. Ogni tanto passava un angelo per di là, muoveva le acque, e quando si muovevano le acque, la prima persona che si buttava nell'acqua, non importa quale malattia aveva, ma moriva. Solo la prima però. E quindi succedeva che intorno a questa vicina si accalcavano un sacco di persone. Perché aspettavano il momento che l'acqua si muoveva per poter buttarsi nell'acqua e ricevere quella guarigione che tanto aspettavano. Amen. E sappiamo che c'era un uomo là che a molti anni aspettava. Da molti anni. Però non trovava mai nessuno che lo buttava nell'acqua. Prima che ci arrivava... Dice la Bibbia che già qualcuno si era buttato prima di lui. E molte chiese, se ci riflettiamo, assomigliano alla vicina di Betesda. Sono delle chiese che aspettano chissà cosa arrivi, un angelo, un predicatore da fuori, che smuova un po' le acque, che faccia qualche miracolo. Molte chiese sono come la vicina di Betesda. Ma noi stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia una vicina di Betesda ma per fare in modo che ci sia un fiume e un fiume che non è che è solo per un momento che è solo per un attimo ma che continua e continua e continua e cresce e porta vita e porta guarigione e porta liberazione in qualsiasi posto arriva perché in qualsiasi luogo questo fiume arrivava portava trasformazione portava vita Amen. Amen. Amen. Amen. noi siamo qua per creare un fiume o meglio per prendere il fiume <ride> perché? perché dobbiamo capire che il fiume c'è non è che il fiume deve arrivare non è che il fiume è per un tempo che chissà quando Dio manderà il suo fiume il fiume c'è la Bibbia dice Salmo 46 verso 4 Dice c'è un fiume cui i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo dove dimora l'altissimo. C'è un fiume, c'è il fiume, il fiume esiste, solo che molte volte il popolo di Dio non lo sa. Il fiume c'è, devi solo andare là e buttartici dentro. C'è la guarigione, c'è la liberazione, c'è la vittoria nel tuo problema, c'è, Dio l'ha stabilito, ma se tu non vai nel fiume, non ti butti nel fiume, non è come la piscina che c'è oggi ma domani non c'è, o devi aspettare chissà quando, il fiume c'è ed è disponibile, Amen. Okay. C'è guarigione, c'è liberazione. La Bibbia ha 7474 promesse e sono tutte per noi. Amen. Quindi guarda la persona che è vicino a te e dì, questa sera c'è il fiume di Dio qua. Amen. Il fiume di Dio è in mezzo a noi. E questo fiume porta allegria, porta gioia, porta pace quella pace che molte volte ci manca Gesù ci ha parlato di questo fiume perché nell'ultimo giorno della festa dice la Bibbia che Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva ora egli disse questo dello spirito avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato glorificato. Il fiume c'è, Gesù ce ne ha parlato. E sapete questo fiume aveva una caratteristica. Quanti sono stati in Israele? Alzate la Nessuno. Fatelo come viaggio. È una bellissima esperienza. Quando voi andate in Israele vedrete il mare di cui parla questa visione che è il mare morto e il mare morto è un mare speciale, un mare particolare è un mare così salato così pieno di sostanze particolari che non è possibile affogare non si scende in quell'acqua si gareggia sempre non si può andare giù pensate che è così particolare che i fanghi sono speciali le donne li conoscono alcuni perché vengono usati per la pelle e cosa succede? che c'è un, un posto dove arrivano i fiumi che sono pieni di pesci e come l'acqua del fiume tocca l'acqua del mare i pesci muoiono perché l'acqua del mare è così avvelenata così piena di zolfo, così piena di sale e di sostanze eh, in, diciamo eh, nocive che i pesci muoiono però cosa dice la visione di Dio? cosa dice Zerchieto? Vedi che quando arrivava il fiume del trono di Dio Non c'era morte Ma addirittura risanava le acque che erano morte Quando arriva il fiume della presenza di Dio Non è importante quale sia la morte del tuo cuore Quale sia la tua malattia Non è importante Il fiume di Dio porta vita Porta guarigione Porta liberazione Amen. Amen. e quindi devi, essere, devi rallegrarti perché c'è vita c'è potenza, c'è moltiplicazione c'è abbondanza in questo fiume molti sono morti dentro però se questa sera tu entri nel fiume di Dio tu avrai vita nel tuo cuore perché il fiume di Dio porta vita che cos'è questo fiume? che a sede venga a me leva. lui disse questo dello Spirito Santo quando Gesù se ne andò e disse: Io non vi lascerò orfano, vi darò un altro consolatore, lo Spirito, Santo. lo Spirito Santo, il quale sarà sempre con voi, il quale vi consolerà, vi aiuterà, vi guiderà, vi benedirà. Amen. Amen. Amen. Tu non sei credere ed avere sete sono due cose diverse. Perché credere in Gesù ti porta vicino alla fonte dell'acqua, però avere sete ti porta al fiume dello Spirito Santo. La sete è quel desiderio che tu stai là e desideri bene, desideri bene, desideri bene. Guarda com'era questo fiume. Non era sempre lo stesso. Più andavi avanti e più questo fiume aumentava. Misuravi, facevi dei passi, Ezechiele faceva dei passi, misurava e all'inizio il fiume gli arrivava qua, poi il fiume gli arrivava alle ginocchia poi gli arrivava ai fianchi alla fine diventò un fiume così forte che non si poteva attraversare e quello che succede con lo Spirito Santo è che la tua relazione con lo Spirito Santo cresce non è una relazione costante ma oggi tu hai una relazione con lo Spirito Santo che ti tocca i piedi e sapete, è molto più facile attraversare un fiume quando l'acqua ti arriva ai piedi. Io non so come sono qua le spiagge, non mi ricordo alcuni posti dove tu camminavi, camminavi, camminavi, camminavi, e l'acqua arrivava sempre sotto le camicie. Non so se qua è così. È così. Ed è, ed è, ed è così per molte persone. Molte persone hanno un'esperienza con lo Spirito Santo perché hanno creduto nel Signore ma non hanno sete quella sete ti porta a desiderare di più dello Spirito Santo di più dello Spirito Santo e soffri perché hai sete come se nel deserto e ti cerchi l'acqua è una cosa che non si può spiegare ma è una sete e questa sete ti porta a crescere di livello con lo Spirito Santo fino a quando è lo Spirito Santo che ti porta il fiume non si poteva più attraversare perché l'acqua ti portava e quando tu inizi a entrare nel fiume dello Spirito Santo, allora è lo Spirito Santo che ti porta, non sei più tu che vai dove vuoi, ma è lo Spirito Santo che ti porta dove tu non vuoi. Pietro, Pietro, quando eri giovane ti cingevi e andavi dove volevi tu, ma verrà il giorno in cui un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vorresti. Questo disse il Signore all'Apostolo Pietro, questo disse dello Spirito lo Spirito è come un vento, soffia dove Lui vuole e coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono come foglie sbattute dal vento il vento soffia dove tu vuoi, dove Lui vuole tu non ne senti da dove viene, non sai dove va così è per tutti coloro che sono guidati dallo Spirito Amen. abbiamo bisogno di entrare nel fiume dello Spirito di Dio perché in questo fiume c'è guarigione c'è liberazione c'è ristoro non è qualcosa per tutti tanti non hanno voglia di cercare di più dal Signore tanti si accontentano va bene ma io vengo la domenica in chiesa seguo la predicazione e eh, questa domenica c'è un non vostro Vincenzo Petracca che veniva da Napoli lì a questo fiume, ci ha fatto la testa tanto. Le persone si fermano. Ma se tu esiti, tu cresci. Sapete, le persone si accontentano di nuotare in una piscina di testa. È facile nuotare in una piscina, eh? Là e là non ci sono onde metti, muoti. tanti vanno proprio nella parte della piscina dove si tocca così stai proprio sicuro ma provi a, provi a nuotare un fiume, un torrente in pina non sei tu che dirigi è il fiume che dirige te e lo Spirito Santo deve dirigere la nostra vita porterà vita questo nostro vita. porterà vita nelle nostre chiese nel fiume vivrà. Abbiamo ignorato che c'era un fiume, non ce l'hanno detto, l'abbiamo letto, non l'abbiamo capito. Ma esiste il fiume dello Spirito Santo. Questa sera è qui. E che succede che quando arriva il fiume dello Spirito Santo arriva una grande abbondanza di pesci. Non arrivano perché qualcuno li va evangelizzati. Atti capitolo 2 verso 47. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che erano salvati. Chi li aggiungeva? Il e se voi siete qua, siete qua perché il Signore vi ha giunto. Ma Dio moltiplicherà grandemente la gente. Voi troverete persone che entreranno senza che nessuno gli abbia mai parlato di niente. Mosse dallo Spirito Santo di Dio. non può esistere più una maledizione non può esistere più la malattia non può esistere più una cosa che non è buona tutto quello che nel fiume vivrà Amen. Amen? Amen. dovremmo chiederci com'è la nostra vita? come una piscina di Bethesda o come il fiume di Pia? questa sera c'è un fiume il fiume cambia la vita il fiume trasforma Gesù disse questo dello Spirito Santo chi ha sete venga a me e beva fiumi d'acqua viva scorcheranno da dentro di lui questa sera il fiume c'è il fiume è qui lo Spirito Santo è qui può far rivivere la tua vita può far moltiplicare la tua vita può far benedire la tua vita se solo tu vuoi entrare nel fiume di Dio. Amen? Amen. Che vogliamo entrare nel fiume di Dio questa sera? Amen. Che vogliamo alzare le pietre?